Na fatal Han Martino! Abbiamo fatto San Martino! Ma cata fuori i regali! Abbiamo cattato fuori i regali! Na mai ca per far conteggio i cipi. Abbiamo mangiato fuori la casa per far contenti tutti i bambini. Ma fa pari denigosi. Ma fai finto di niente! Mia, non recriminare inutilmente. Arda capo miate! Non stare a guardare il pelo nell'uovo. ne dal! sedere deve festa. È Natale! Stiamo festeggiando. Però. occio! Però. Fai attenzione! Se t'asse ciò, a mia in giro un maschio. Se sei ubriaco, non guidare l'auto. Mi raccomando. Guarda qui, guarda che via. Passa un bel Natale. Passa un buon Natale. E tira con una bella bottiglia l'ultimo dei dell'anno. E a Capodanno... Tira su una buona bottiglia. Che te lo vorrei. Che vedrai. Che l'hanke in Gera. Che, che l'anno prossimo faremo dentro, Gera. Buon Natale. E buon anno. Vorrei...